vediamo ok qui abbiamo il nostro inserto vedete uno e due uno il cremoso e uno invece il lampone così schiacciate perfetto ok eccola qua guardate che gioiellino andiamo a tagliarla andiamo a vedere l'inserzione che qui troviamo ovviamente la lampone e la fragola e la bavarese quindi abbiamo la composta in questo caso di lamponi il cremoso alla fragola la bavarese alla vaniglia la glassa e il decoro riproducibile tranquillamente sia in questi stampi che in qualunque stampo l'importante come dico sempre è imparare la tecnica poi una volta che una la tecnica lo potete fare monoporzione lo potete fare mignone la potete fare a forma di cuore rotonda quadrata come volete